Volevo parlare di una cosa che può sembrare una novità a molti, in realtà ehm, anche Montemagno l'ha citata in uno dei suoi ultimi video l'importanza di avere informazioni di valore in, ai tempi moderni dove l'informazione è molto veloce e anche oltre ad essere molto veloce eh, ce n'è anche tanta, ce n'è anche in sovrabbondanza e molto edulcorata. Ognuno dice la sua, eh, fa in modo magari con dei ganci emotivi di tenere incollate le persone o anche con dei ganci di altro tipo, fatti pensare ai giornali, online, le pubblicità, gli stamp video advertising, tutta una serie di mh, situazioni e di stratagemmi per, per fare altro dall'informazione. Ecco, questo video vuole parlare dei feed, i feed, scritto proprio come to feed, quindi nutrire, potremmo chiamarle, per semplificare, delle unità informative, delle unità per rappresentare un'informazione, quindi ad esempio un giornale, online, o anche Facebook stesso, arrivarti comodamente con le sue informazioni attraverso un feed. Tutti i siti più... Eh, le piattaforme più blasonate hanno un feed. Cos'è un feed in realtà? È quindi un modo per scambiarsi le informazioni, per riceverle, per aggregarle e fruirle, in modo che il formato lo puoi scegliere tu, il tu stesso che ti abboni al feed. E ti basta ad avere, che cosa? Un feed reader. Ad esempio uso feed leak, scritto come feed leak la Y. Che cosa mi permette di fare, ad esempio? Ho creato una, un raggruppamento con i giornali italiani, ho inserito tre giornali che mi interessano e vedo un elenco di notizie che hanno solo il titolo. Io so da quanti lettori sono state lette perché il feed mi permette di avere questa statistica, quindi so se una notizia è calda, posso leggere la stessa notizia da più giornali. Posso anche condividerla, commentarla, trascinarla, fare un sacco di lavori molto carini in modo facile. Ho un'altra cartella ad esempio Giornali dal mondo in cui ho messo la BBC, il Guardian, New York Times, questi blasonati e posso vedere la stessa notizia come ad esempio l'arrivo di Trump alla presidenza vista da più stati, da più punti di vista e soprattutto senza pubblicità, senza ganci emotivi, senza video che partono, senza advertising, io ad esempio perché piace a me Scelgo di vederle per titoli, quindi leggo poche righe del titolo. Se mi prende, clicco, mi si apre un abstract. Se voglio approfondire, mi si apre l'articolo intero. E quindi tanta informazione fruita bene di qualità e che arriva dalle fonti più competenti e che comunque può essere gestita da te. Se ti piacciono le immagini, puoi rendere i feed con le immagini. Insomma, c'è molta possibilità. Vai, trova la tua informazione di qualità e fammi sapere.